Eccoci, dovremmo essere in diretta da 5 secondi, ciao Davide, ciao Tania, tutto bene? Siamo live, tutto bene, Milano, milano Corogocio questa volta, non più Milano milano, milano scusate, ma ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Aspettiamo un secondino che la diretta appunto parta nel migliore dei modi, oggi appunto facciamo quest'altra bella diretta insieme a Davide che è collegato dalla Baraccopoli di Corogocio. Dalla Grecia Primary School, che è una delle due scuole che seguiamo a Nairobi. Eh, ci colleghiamo oggi per mostrarvi cosa sta succedendo in Kenya in termini di ehm, insomma, reinserimento scolastico, in particolare appunto i bambini che pian piano stanno ritornando a scuola e come ci siamo dovuti aspettare noi di support children per... Farli rientrare in piena sicurezza, che non è assolutamente facile in un come quello della Baracopoli. Quindi, mentre aspettiamo che appunto, le persone si connettano, si connettano con noi e partecipino a questa diretta, facciamo un piccolo i colori cosa facciamo chi è di Qui sto presentando il nostro Davide, che è coordinatore dell'attività a Nairobi e che ormai è in Kenya eh, dall'inizio dell'anno quindi è stato veramente il punto focale e riferimento per noi in tutti questi mesi di eh, nei quali appunto il covid è arrivato anche in Kenya e ha causato una crisi prima sanitaria e poi economica sociale Quindi Davide è stato presente nel territorio dello slum, della baraccopoli, insieme ai nostri figli occhi, per portare assistenza ai 2.500 bambini che noi inseriamo all'interno delle scuole e alle loro famiglie. Eh, per chi non volesse conoscere la realtà della baraccopoli, ehm, è una realtà estremamente difficile. Che vede quasi milioni di, persone, più di milioni di persone vivere ehm, in baracco di Lamiera senza alcun tipo di accesso a servizi regolari, quindi non c'è rete elettrica, rete idrica, nessuno certo? e eh, appunto sono famiglie che vivono con pochi dollari al giorno. Quindi Davide si occupa di monitorare. Eh, tutte, queste, tutte queste attività e eh, monitorare i nostri ligni. Eh, io invece sono Tania, sono la referente del programma di Tania e coordino il programma di volontariato internazionale. Eh, Quest'anno purtroppo non abbiamo potuto far partire i nostri fantastici volontari, ovviamente per ragioni di sicurezza, eh, ma contiamo di riprendere magari l'anno prossimo quando le condizioni ce, ce lo consentiranno. Eh, io e Davide appunto, lavoriamo per Alice for Children, che siamo parte di questa bellissima realtà eh, da più di 15 anni in Kenya e ehm, è un'organizzazione che si occupa di infanzia, di donne, di famiglie, di difendere appunto, i diritti eh, dei, più, dei più vulnerabili. Eh, oggi siamo in collegamento da Forgozzo eh, per parlare di scuola perché ehm, con l'inizio della pandemia il governo segnota aveva deciso di chiudere tutte le scuole e eh, far perdere l'anno agli studenti per poi ricominciare da gennaio 2021 ma eh, Davide raccontaci un po' cosa è successo in questi ultimi giorni, proprio fulmina ciel sereno Eh sì, è stato proprio un, un fulmina ciel sereno eh, nel senso che martedì il governo ha annunciato la riapertura delle scuole eh, in particolare della class 8 e della class 4, class 8 corrisponde al, diciamo, all'equivalente della nostra terza media è quindi la classe che va a fare quest'anno gli esami eh, di fine scuola primaria quindi c'è stata questa decisione di riaprire le scuole se ne parlava anche nella, nella scorsa diretta che abbiamo fatto avevo insomma eh, detto che le voci si, si stavano rincorrendo sulla possibilità di riaprire le scuole eh, però non ci si aspettava, diciamo, un, una, una, una riapertura così eh, rapida, cioè dall'annuncio alla riapertura pochissimi giorni, non ci si aspettava questa, questa scelta così rapida e appunto eh, martedì scorso è stata annunciata la riapertura e eh, il lunedì di questa settimana le scuole sono effettivamente riaperte e quindi eh, naturalmente ci siamo trovati in una situazione eh, anche un pochettino allarmante perché... Comunque la, il Covid eh, in sé eh, richiede delle misure rigide di sicurezza, e, eh, però naturalmente non potevamo lasciare scuole chiuse, e quindi ci siamo subito mossi per ehm, costruire l'ambiente più sicuro possibile. Eh, il governo ha subito eh, detto di non porre l'accento sul distanziamento sociale, e, eh, ed è la, la realtà dei fatti, la, il distanziamento sociale non è possibile eh, nelle scuole keniote, eh, considerando il numero di, di, di bambini che ci sono in ogni, in ogni classe. Però ci sono delle altre misure che invece eh, sono state richieste ed erano necessarie. E, tra, tra qualche minuto vi mostrerò poi quello che abbiamo fatto. Comunque questo significava naturalmente fornire sapone e mh, igienizzante, Significava fare in modo che tutti i bambini avessero le mascherine a scuola e noi le abbiamo fornite a tutti i bambini che sono sostenuti a distanza e, eh, e poi costruire dei water point, cioè dei, dei rubinetti dove i bambini possono effettivamente lavarsi le mani ogni, ogni volta che serve. Certo, ecco quello che diceva Davide è molto molto importante. Considerate che la densità abitativa di una baraccopoli rende impossibile il distanziamento sociale per cui anche il governo Kenyota ha coscientemente insomma, puntato alle misure diciamo, cautelative per la salute sia dei bambini che degli adulti più appunto sui dispositivi di protezione che noi ehm, con una raccolta fondi partita già da marzo abbiamo distribuito subito appena ci siamo resi conto che effettivamente poteva esserci un rischio sanitario per cui mascherine, igienizzante e soprattutto nelle scuole eh, esattamente come sta accadendo anche qui, anche qui da noi, ecco, la riapertura impone delle misure di sicurezza un pochettino più rigide, quindi provare la temperatura e, e chiaramente mettere i bambini in condizioni di, di studiare nel miglior modo possibile. Eh, Davide, se vuoi mostrarci eh, appunto i, alcuni, alcuni punti della scuola, ci fa, ci fa molto piacere. Esattamente, adesso facciamo... Di... Faccio... Facciamo subito un tour. L'altra cosa che volevo aggiungere sulla riapertura delle scuole che prima non ho accennato è il fatto che ci, sia, ci aspettiamo una riapertura a fasi. Eh, inizialmente la voce, la voce mh, prevalente eh, ci, ci dice che le scuole potrebbero riaprire per le altre classi a gennaio, però poi la realtà dei fatti potrebbe essere eh, diversa, nel senso che nell'arco di un paio di settimane eh, le scuole potrebbero riaprire Completamente, cioè tutte le altre classi, a parte la class 4 e la class 8 che sono già a scuola, ritorneranno a scuola. Questo naturalmente eh, significa che noi dovremo intervenire ancora eh, naturalmente con, con questo tipo di misure eh, che tu hai, hai, hai ben ricordato e naturalmente la, la sfida diventerà, diventerà anche più complicata, ecco, eh, perché operando nelle baraccopoli lo spazio è, è molto limitato. Quindi per ora, ecco, anche per chi non è avvezzo al sistema educativo keniota, abbiamo ehm, i bambini di class 4, quindi dagli 8 ai 9 anni, i ragazzi di, di class 8, quindi l'ultima classe corrispondente alla nostra della terza media, che sono tornati a scuola. Chiaramente nel momento in cui ci sarà una riapertura accoglieremo anche i più piccolini e quindi anche lì sarà una bella sfida eh, insomma, per, per cercare di, di fargli seguire tutte le, le misure cautelative. Esattamente, i piccolini saranno sicuramente la sfida più importante. Adesso, come, come, come vi dicevamo, mi sposto fuori dagli uffici, sono, come Tania ha detto, a Gripser Primary School da mi sposto all'esterno degli uffici così posso farvi vedere eh, insomma, i water point che abbiamo costruito e poi andiamo a fare una visita alle classi, insomma, ai primi bimbi che sono tornati. Molto bene, molto bene. Allora intanto per chi magari non, non conoscesse la, la realtà di Alice, eh, appunto Davide è in collegamento da Corvocio, Graziar è una parte vitale appunto da 14 anni e eh, con Graziar lavoriamo all'interno di questa scuola primaria che accoglie una metà dei nostri 2500 bambini per cui come vedete siamo nella realtà dello slam proprio nel, nel cuore della nella baraccopoli Allora vi sto inquadrando l'entrata diciamo, della scuola eh, esattamente dove adesso vedete, vedete quei bambini la mattina eh, c'è il, il nostro community health worker di cui avevo già parlato in precedenza di una clinica ospedaliera di Corogocio che tutte le mattine si occupa di misurare la temperatura con, eh, ai bambini che arrivano a scuola ecco, questo è il primo, il primo step insomma, che viene fatto poi eh, in, questo, in questo punto sono stati costruiti questi rubinetti che al momento sono naturalmente chiusi il sapone lo potete vedere, e dove i bambini si, si lavano le mani, ecco, eh, prima di raggiungere le classi. Adesso facciamo una, una, piccola, una piccola camminata e raggiungiamo le, le classi, quindi questo è l'ambiente allora, di Coro Adesso Ci porta a fare un piccolo tour all'interno della scuola, quindi Uh, Davide, io adesso ti lascio campo libero, ci mostrerai appunto le prime due classi che sono rientrate tra i banchi e poi ci farai conoscere Jenny, che è una delle nostre fantastiche assistenti ufficiali. Uh, che è davanti a me, esattamente. E anche una dei nostri appunto, insegnanti della, della scuola, quindi ci vediamo, ci, ci vediamo dopo. Allora, questo intanto è, è Corogocio, adesso stiamo raggiungendo class 4, ok? che è appunto questa classe che c'è qui a piano terra faccio vedere un po' i bambini che sono tornati a scuola eccoci qua hi children how are you? are you happy to be back in school? yes eh? ciao wanna greet? ciao ciao Questa è la prima classe, vi faccio vedere un'altra eh, class for Eccoli qua. Hi, children! Mambo! How are you? My name, Davide. What's your name? Adesso i bambini hanno appena finito la, la pausa pranzo, quindi stanno aspettando l'insegnante che, che rientra in classe, per questo che non vedete gli insegnanti. Questa è l'altra class 4. Come sei? Cosa studiare What is your name? Kinsley Kimani. Gisley. Tell me what are you studying today? Agriculture, English, arts. And Sierra. Are you happy to be back? Are you happy to be back in school? Yes. And and I want to be back in child. un'altra class 4 ok, eccoli qua sembrano più diligenti Hi children How are you? What are you studying now? Have a good lesson Bye Ok, dopo class 4 ci possiamo spostare al piano superiore dove c'è Class 8 dove ci sono le, le varie sezioni di Class 8 intanto in fronte a me potete vedere Fred e, e Jenny che avete già avuto modo di conoscere Class 8 è, come vi dicevo prima, la classe eh, che quest'anno sosterrà l'esame che si chiama KCPE, è un esame ehm, che va da... È fatto a punteggio e si arriva fino ai 500 punti ed è un esame che mette sempre un sacco di pressione ai, ai, ai ragazzi eccoli qua Hi, how are you? Are you happy to be back? Are you, st are you studying? For your KCP? Eh? Yes What are you studying today? Eh? What are you studying today? Mathematics. Mathematics. Sawa, thank you. Have a good day. Grazie. buona giornata questa è un'altra Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Are you happy to be back? Yes. yes. Are you studying for KCP? Yes. Are you scared? No. That's good. Bye, have a good day. Yes. Vi faccio vedere velocemente anche le ultime classi. Class Ciao. ciao! You wanna greet my Italian friends? Yeah. Eh, semmo, ciao. Ciao. ciao! ciao! Siamo arrivati all'ultima sezione di Class 8 Eccola qua Hi, how are you? Are you happy to be back? Eh? No, you're not happy Ok, queste sono la, le, le nostre sezioni a Gripsal Primary School. Adesso, prima di procedere, voglio mostrarvi insomma, la, la vista dall'alto. E voglio, volevo intervistare. Ecco qui in diretta. Beryl. Volevo intervistare Beryl. Beryl, okay. you are in class 8, yeah. which color blue. class 8 blue. Yeah. How are you? How do you feel? are you happy to be back in school yes so this year you are preparing yourself for the KCP yes and uh, how did you spend these months okay. have you been I'm able bad. to have you been able to study at home yes yes true, okay. and um, now did you miss your your classmates Arrivederci a happy to see them? All of them? Yes. Ok, ho, ho appena chiesto a Beryl ehm, se, se fosse stata in grado di, di studiare in questi mesi che ha passato eh, a casa e mi ha detto, mi ha detto di sì. Eh, naturalmente non è la stessa cosa che studiare a scuola, mi ha detto che insomma, le sono mancati i compagni ma che adesso è contenta di, di essere qui eh, a scuola. Thank you Beryl, thank you very much, have a good day. Ora volevamo fare una piccola intervista con Jenny Adesso l'ho persa di vista, la vado a recuperare Ricominciamo con, con gli insegnanti Lasciamo Jenny per ultimo okay, Questa è la, la sala insegnanti Hi teachers, how are you? Who wants to talk? Hi, how are you? Oh, thanks, I have a question for you. Okay. What did the children tell you once they, they came back to school? Did they miss school? They told me that they have missed school a lot. So, they told me that they have missed school a lot. So, when they came back, they were happy to, to resume back to school. Did they tell you if they were able to, to study at home? or they were struggling to? Some of them were studying, others were sending different tuitions in other places, but the uh, majority were happy when they were at school. Okay. Did they miss their classmates? Yeah, they missed their classmates. Actually, when they came, they were forming group discussion, and we had to... we had to focus them into learning. And did they miss the teachers? Exactly. They missed us. <laughs> huh? did they they miss missed them. us a lot. Yeah. Yeah. So you are also... So you are happy to, to be back in scuola. Yeah, sì, happy to be back in scuola okay, thank you very much. Perfect. Volevo anche ricordarvi che, eh, allora, l'insegnante prima che mi dimentichi di tradurre, mi ha, mi ha detto che insomma i bambini erano, erano molto contenti di, di tornare a scuola, e molti di loro hanno fatto fatica a studiare in questi mesi, naturalmente, perché insomma, non era facile rimanere al passo. Eh, però sono tutti contenti di tornare. hanno formato subito dei gruppi di, di discussione nei primi giorni e mh, insomma erano contenti di rivedere i loro compagni, adesso si stanno mettendo sotto proprio per preparare gli esami. Eh, ricordiamo anche che, che gli insegnanti eh, mh, hanno fatto un lavoro importantissimo per noi, perché mh, nelle, nelle scorse settimane con il prevention plan, eh, e l'abbiamo anche documentato, gli insegnanti hanno, hanno permesso di, di portare avanti il prevention plan ehm, dando un, un contributo notevole nella distribuzione del cibo, nell'incontrare i bambini, nel fornire i compiti e tutta questa serie di attività. Ehm, ora arriviamo all'ultima intervista con, con Jenny, eccola qua, l'assistente la, sociale dei nostri progetti, anche, anche Jenny l'avete vista in svariati video. Jenny, yes. when, uh, on Monday I went to, to Dandora yes. and um, I was talking at the phone with you uh -huh. that in both our schools uh, many children didn't come back yes. on Monday but now they are starting to come back slowly. Mm -hmm. um, so what happened and what will go the on Lord, now? The law turn up on Monday was because uh, the parents were not very sure se i figli qui venivano alla scuola e gli altri hanno attraverso a un paese quindi sono ancora venuti e come si parla oggi il numero è a bit bigger than so they are still coming back. che il monday quindi sono ancora venuti quello che Gianni diceva ho lasciato il telefono a Fred che diventa la situazione un pochino più difficile ho chiesto a Gianni io lunedì sono stato a, um, ad Andorra nei nostri altri progetti e ci siamo subito resi conto che eh, anche confrontandomi con Gianni che era Corogaccio che sebbene le scuole fossero pronte eh, per, per accogliere i bambini molti bambini non erano a scuola c'erano molte molte assenze. e il problema era che eh, molti di questi bambini si trovano ancora nelle aree rurali cioè, durante la, il lockdown eh, molte famiglie hanno deciso di andare nelle, nelle zone rurali dove hanno diciamo, la loro casa dove sono, dove sono il loro luogo d'origine insomma ehm, perché il costo della vita è nettamente minore eh, però insomma Geni ha avuto l'opportunità di confrontarsi con queste famiglie e alcuni sono già tornati e alcuni lo faranno all'inizio della prossima settimana, questo proprio perché ehm, la notizia del governo è stata eh, inaspettata e soprattutto eh, la, la non ci si aspettava che eh, l'annuncio prevedesse un ritorno a scuola in tempi così rapidi, da, insomma, solo cinque giorni prima dell'effettivo rientra a scuola è eh, avvenuta la comunicazione. Um, Jenny, the other thing that I want to ask you is about the, the procedure that the children are going through uh, once they arrive to school. I said that we have uh, the thermogun, we will build some water points, yes. what are they doing before they introduce? Basically, once the children come in the morning, The community health workers at the gate take the temperature, then the children uh, wash their hands with water and soap. Uh, then the, uh, the watchman makes sure that uh, all the children who are coming in are in masks. Physically, that is what is happening. And then during the day, the community health worker is taking random temperatures to try and find out if there are any changes and if we need to take any medical action. Okay. Yes. Ehm, quello che ho chiesto a Jenny insomma è qual è la, la procedura standard no? una volta che i bambini arrivano a scuola e quello che mi ha detto è come vi spiegavo prima che il community worker ehm, insomma, misura la temperatura con, con la pistola termogal. Eh, una volta che i bambini entrano, o, o entrano a scuola Uh, dopo, dopo ciò i bambini lavano le mani e naturalmente si assicura il community health worker che tutti i bambini abbiano una, una maschera cioè, tutti indossino una maschera um, un altro aspetto importante è che sempre il community health worker Um, si occupa di misurare la, la temperatura anche durante la giornata per vedere se, se i bambini insomma, sono, sono tutti ok e eventualmente se dobbiamo prendere qualche azione visto che abbiamo una partnership con, con il mio hospital che è poco distante da, da Corogote insomma queste sono eh, le, le cose più importanti che, che stiamo facendo assicurarci che il community of worker che ha iniziato a collaborare con noi durante l'inizio del prevention plan sia rimasto con noi effettivamente ci sta dando una mano è estremamente importante quindi insomma queste sono le azioni che abbiamo intrapreso tempestivamente nonostante le difficoltà e tutti i problemi che, che Tania ha elencato prima e insomma ci aspettano delle sfide ancora più importanti sicuramente perché ora ci sono solo due classi e tutta la fase della pre primary school e tutte le altre classi della primary school torneranno probabilmente nelle prossime settimane e quindi eh, dovremo e saremo sicuramente pronti per, eh, per mantenere un alto standard di sicurezza adesso credo che Tania ci, ci, ci raggiunga sì, eccomi, per un saluto Davide. finale ecco, avevo abbandonato le mie... Le mie... Eh, le mie cuffie per fare un servizio veramente degno di prima serata, super reportage no, grazie innanzitutto per, per averci fatto fare questo tour, penso che sia molto importante, non soltanto per i nostri genitori a distanza, per i nostri genitori, volontari, ma anche per chi magari insomma, ci vede per la prima volta capire Quanto il nostro lavoro sul campo sia impattante, sia gestito in prima persona da te, da Jenny, da Fred, dagli insegnanti, eh, da tutto il nostro staff che veramente in questi mesi eh, ha passato giorni interi nello come, come, come dicevamo prima con il piano di emergenza, quindi con la distribuzione di fatti alimentari, le visite mediche domiciliari, eh, ci siamo subito organizzati per monitorare soprattutto quelle situazioni di bambini che vivono in una situazione sanitaria. Veramente precaria, quindi i bimbi che pensero positivi, i bingi affetti in queste forme, quindi è veramente uno sforzo bellissimo di tante persone che, come voi appunto Liana Erobi, eh, siete date la prima, la prima risposta e chiaramente ecco anche la, la squadra qui, qui a Milano da parte nostra, un grandissimo grazie, che chiaramente va a tutti i genitori a distanza, che veramente con grande impegno, generosità, affetto ci, ci seguono e sostengono. Eh, i, nostri, i nostri bimbi, a tutti i donatori che hanno risposto alla raccolta fondi organizzata nel mese di marzo, quando l'emergenza era, era terribile e sembrava appunto, portare conseguenze tragiche per, per quanto era la, la situazione di fondi in eh, chiaramente il tuo, il tuo contributo serve veramente c'è un impatto e un risultato che e quale vogliamo dare testimonianza cosa succede in concreto esatto bravissimo Quindi gli aiuti servono le donazioni finiscono eh, appunto ai, ai nostri bimbi e eh, le utilizziamo al 100% per, per garantire loro un futuro migliore un'opportunità diversa. Per cui se qualcuno che um, volesse contribuire ai nostri progetti, sia come genitore a distanza, ma anche eh, con una piccola donazione regolare mentre sul nostro sito, aliceforchildren.it, trovate tutte le, le possibilità, se volete dare un contributo, perché come diciamo sempre. Siamo una goccia nel mare ma goccia dopo goccia già eh, in questi 14 anni siamo riusciti a, a fare grandi cose quindi continueremo a darvi testimonianze e racconto della nostra vita nell'Islam quindi grazie a Davide davvero per il tuo lavoro eh, e per l'impegno che ci metti veramente e buon lavoro, ci, ci rivediamo presto grazie mille e grazie per averci, per averci seguito e... Ci sentiamo presto, insomma, non sappiamo da dove, dal Kenya, ma chissà. Una volta Utawalla, una volta... Altro slam, altro giro, altro esatto, Esattamente. Grazie, buona giornata a tutti e a presto. Ciao. Buon ciao. pomeriggio, ciao ciao.